Il timbro è interessante <ride> immagino lui che arriva e dice No, secondo me è una figata, devo farla <ride> Non è vero No, ragazzi, allora Le canzoni, ne, lo pensavo oggi Cioè, stavo riflettendo oggi su sta cosa eh. Quanto mi fanno cacare le canzoni Metà inglesi e metà italiane Va Soprattutto fanculo. se sei un italiano con la pronuncia sbagliata Capisci? Vaffanculo, vaffanculo, cazzo I'm coming home Sbagliato. Capisci? Baffa al culo Baffa al culo Cazzo Vabbè, andiamo, andiamo avanti Comunque ha vinto il no Meno male Meno male Non mi no. avete fatto sprecare un crato No per me è un sì però Scusami Era sì Se è me, quelle due merda Per me era un no Ci mandi qualcos'altro? Magari non in inglese E senza autotune Per favore O comunque Con un autotune più basso Ecco With your With your With your Your, with your, with your. Ti piace il controtempo? Occhio you know Io ho fatto la produzione e la mia amica canta, dice mm. Occhio ti do un massaggio... Alza eh. la Alzaghi voce. La Troppo sotto. Wow. Dump step melodico. incredibile fresca, fresca sei anni fa era fresca, fresca dieci anni fa eh ma purtroppo dobbiamo capire che i ragazzi qua in chat hanno tre ascolti davvero Sì, cioè, non sanno, sanno cos'è la dubstep effettivamente la dubstep melodica ancora meno però sai che lei mi sta piacendo tanto lei è molto forte No no no no, Franchi, no, Franchi, ha senso così morbida, eh, senza il drop. Grazie truno per aver regalato le sub. Grande! Dai domani non proprio. Ah. No, non ci sento niente di Daido. Molto bella. Questa potrebbe essere anche la sigla finale di tutti i gli... X-Files. Ah, roba nuova di Daido, non l'ho sentita. Ma che cazzo di Natalia Imbruglia! Ma magari, minchia! Con i vocal cut degli anni 2012. Eh, a me è piaciuto tanto, però vabbè, io a sta roba. Ci cioè, ho proprio fatto abuso della roba che ho sentito, eh. Vabbè, eh. noi, sì, noi sì. Per me sì, per però... me sì, perché comunque c'è roba diversa. Lei <ride> mi è piaciuta tanto. di Dien, smettila. Lei mi è piaciuta tanto. Sì, sì, sì, sì, Non è fresca un cazzo, <ride> però no, dai, ci sta. A me piace molto. E soprattutto il mood non mi ha disturbato. Bel viaggio. Poi finish. ci voleva un po' di vecchiume Dai, è vero che non è fresca. Però ogni tanto buttarla dentro. Perché no? Uh, a per me un sì. Per me pure. Sì, anche per la chat. Bravi ragazzi, andiamo.